aperto ah c'è la su ma è un appartamento oh. no scusa gira intorno oh mio dio no vabbè no vabbè oh. alla faccia della vista No, vabbè, <ride> io sto, ma no, ma le vedete le vetrate, no, io non vedo l'ora domani mattina. Accendi le luci. Ok, allora sono tornata indietro. Vediamo il bagno. No, cioè, ma è tutto. È una figata, è tipo tutto labirintico! È enorme. Che bagno gigante. Ah! Ci piace ragazzi, ci piace. C'è anche la seggiola, Jimmy, nel caso vogliamo parlare mentre siamo in bagno. Gioca con bagno. Di qua, io ho bullato. Oh, abbiamo le magliette. Queste sono le magliette per la run. Uh. Ah, guarda. No, vabbè. Oh, sto male. Oh mio Dio, guarda cosa c'è! E poi, cioè, questa è la stanza. Ecco, a me un bilocale così non andrebbe male. Per ah, <ride> ma a Milano no. Questa, la vista ve la faccio vedere domani perché la fotocamera non rende, ma è spettacolare. E poi di qua, sempre labirintico, che si collega dal corridoio. La camera da letto oh, Guarda l'altezza di questo materasso Cioè eh, È un mezzo mio braccio Comunque Oh mio dio Jimmy, stanotte si dorme Su un materasso che è Sarà un 20 centimetri No vabbè bellissima. Io apprezzo il materasso oh! No <ride> Si è fatto male Oh no Per <ride> <ride> oh. Oddio, già mi viene sonno. questo nuovo video mi trovo a Napoli perché questo weekend sono ospite di NH Hotels in quanto NH Hotel Panorama è partner ufficiale della mezza maratona che si tiene questo weekend appunto a Napoli siamo arrivati ieri sera e siamo andati diretti a mangiare una pizza no vai guarda come oh. <ride> Napoli, persino quella senza glutine, è fantastica. Una delle migliori che abbiamo mai mangiato. E poi questa mattina abbiamo fatto colazione in hotel. Al trentesimo piano e è la stanza d'hotel più alta d'italia ci sono palazzi più alti uh, di questo però non ci si può dormire quindi stiamo dormendo in una stanza record e infatti la vista su napoli è pazzesca il materasso da 40 cm ha fatto il suo effetto perché questa mattina ho fatto veramente fatica a svegliarmi quando è suonata la sveglia alle 8. Ah, anche la macchina ha avuto tardi di dire su questa luce. Bobby spiaggiato Hai una bella sera. Dai sono un testo stamattina Eh solo stamattina Dai E se mi conoscete voi sapete che io dormo Forse fino alle 6 Quindi sono stra... Energizzata da questo sonno ristoratore e stragasata di andare a visitare la città perché noi oggi siamo free, visitiamo la città e poi domani, appunto, c'è la eh, mezza maratona che corro in staffetta quindi correrò sui 10-12 km. Per tutti i miei followers, a disposizione un codice che ha validità un anno, travel with nh15, che vi dà il 15% di sconto su tutte le prenotazioni negli hotel in Italia. Sono pronta ad affrontare la giornata, quindi che il video vlog abbia inizio, oggi visitiamo Napoli, let's go! Oggi è stata una giornata pazzesca, abbiamo visitato Napoli nei limiti del possibile perché una giornata non è assolutamente abbastanza e eh, soprattutto penso che uno stomaco non sia abbastanza. Ho ricevuto tantissimi consigli su posti dove andare a mangiare che mi sono tutti segnati per le prossime volte perché tornerò, ve lo prometto. Questa sera siamo andati a cena a mangiare pesce. Con il direttore dell'hotel che in realtà è colui che correrà l'altra parte della staffetta con me. Inizia lui alle 9 e poi ci diamo il cambio al decimo chilometro. Quindi io farò dal decimo al ventoduesimo praticamente, sono 12 chilometri insomma. E basta, quindi ora vado a letto perché è l'una, sono stanchissima e domani mi aspetta una bella corsetta. Queste due pizze una di seguito all'altro hanno il compito di darmi l'energia per domani in attesa della terza no scherzo no, no basta non ne posso più <ride> basta pizza questa mattina si corre quindi colazione energizzante ma funzionale Uova, sode e una frittatina di albumi con una bolla di yogurt, frutta secca e kiwi, kiwi essenziale. Comunque vi devo far sapere che Napoli apre gli stomaci, vero Jimmy? <risosamente> Questo <risosamente> è il piatto numero uno e ve lo dico, cioè Jimmy non è assolutamente un mangione, ma amore. Oh, è... due giorni belli intensi sì, questi. Vabbè ma la colazione Nutella è sempre un piacere. Prima salata po e poi dolce. Qui abbiamo un salato. a mozzarella a colazione mi, mi fai spezzare. Eh, <ride> Aspetta, la metà lì davanti. <ride> yeah. Aspetta. <Bella>. Oh. <ride> È giunto il momento di vestirsi. Quanto mi fa sentire professional Il uh, Pettorale ta, ta, ta. Pronto ad affrontare La mia parte di mezzo maratona Yes Let's go È un po' storto È un po' No a posto Quello che vince raga Quello che vince Poiché corro in staffetta Io e il direttore dell'hotel Ci incontriamo al decimo chilometro Per raggiungere il punto di incontro Prendiamo la metro E vicino all'hotel c'è la metro di Toledo Che è stata acclamata Che è stata premiata per la sua bellezza Che spettacolo È bellissima davvero, guarda No, vabbè! Che figata! <ride> ma è incredibile! Oh, comunque io ho detto scherzando il fondo al mare, ma è Davvero? L'idea è quella! Senza proprio questo che c'è cioè le onde! Wow! Oh, siamo anche ai baldi! <ride> forza! Dai. forza. Com'è andata? Benissimo alla grande. Praticamente abbiamo preso il bus e ora siamo arrivati alla, a quella che sarebbe la partenza e allo stesso tempo l'arrivo della maratona. Ci abbiamo messo praticamente più noi col bus Lorenzo. È vero che, mamma mia. Che, che Probabilmente Silvia sì, anche già arrivata quindi ci aspetterà, sarà lì a aspettarci con un bel caffè, un abbiamo... babà. Abbiamo durato più fatica nel bus che nei 10 km di corsa. Per fortuna l'autista ci, ci ha permesso di scendere perché praticamente la strada è tutta bloccata e, la, ci e, okay. e quindi niente, ora stiamo andando a piedi direttamente. Silvia! Silvia! Silvia! Silvia! c'è! Mosca! Silvia Silvia Silvia, Silvia, Silvia. Silvia! Silvia! Silvia! Io ho cambiato per sempre a Cassina la gara che è! difficilmente potrà esserci Enzo è bellissima la tua complimenti Enzo Kaili Quanto yeah. ci hai messo? Haili siamo con te nel mondo e non è proprio più forte complimenti di Carri Grande che avete scelto quello che l'avete scelto noi ragazzi è andata l'ho finita Bene, non mi sono fermata in realtà, ammetto di aver fatto un po' di corsa camminata quindi uh, dovrei allenarmi più spesso a correre. Ma soprattutto, uh, lezione imparata: lo yogurt la mattina prima di correre, mai più, mai più ragazzi. C Ho un'acidità di stomaco, me lo sono sentito qua tutto il tempo. Eh, sono esperienze, vero Jimmy? Hashtag, Hashtag esperienze, esperienze. <ride> l'ha inventato lui. E niente, adesso è finito In qualche modo torniamo a casa Perché qui stanno parlando via un televisore Ok Qui è uh, un po' incasinato E andiamo a pranzo Non so ancora dove Abbiamo deciso di fermarci a pranzo In hotel perché Sono stanca, non voglio andare da nessuna parte Quindi appena arrivata Mozzarella di bufala E prosciutto crudel E poi qui c'è Tutto il pane entrecôte friarielli, patate e spaghetti le vongole, spettacolo. Siamo tornati a casa, siamo a Milano, sono a Milano perché Jimmy in realtà si è fermato a Prato perché deve continuare a scrivere la tesi e uh, nulla, noi dopo pranzo siamo andati a prendere un caffè, al caffè del professore che è un bar molto famoso a Napoli, secondo me c'era troppa gente quindi non abbiamo avuto un grandissimo servizio una caratteristica del caffè a Napoli è che la tazzina è veramente bollente e infatti la tattica, ce l'hanno spiegato è quella di girare il caffè metterlo sul bordo della tazzina il caffè è meno bollente la tazzina dovrebbe proteggere il labbra ma in realtà non è vero perché è comunque bollente vabbè insomma lì non l'abbiamo trovato particolarmente bollente slash buono e quindi niente, vabbè, questo e nulla, io volevo salutarvi, eh, ringraziarvi per aver visto questo video è stata una bellissima esperienza era tantissimo, tantissimo tempo che non andavo a Napoli, l'ultima volta ci sono stata piccola con i miei e è veramente una città bellissima. dal punto di vista estetico la città è veramente un chicchino ma poi soprattutto dal punto di vista delle persone uh, sono simpatici, cordiali e io mi sono divertita a morire spero di tornarci presto perché appunto ho tantissimi posti dove dover andare a mangiare ad esempio Leopoldo che è una pasticceria slash caffetteria che fa tutto senza glutine non siamo riusciti ad andarci ma è la prossima on the list e nulla, quindi io vi saluto Vi ricordo il codice sconto per NH Hotels, ve lo metto qui Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale Lasciate un commento, noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao!